bene eh, ragazzi eh, siamo alla terza e ultima parte di questo mega tutorial che riguarda il mix della batteria l'altra volta abbiamo visto come usare i gate sugli elementi singoli della batteria eh, abbiamo toccato un po l'equalizzazione oggi andiamo a dare un po di punch un po di colore e iniziamo a farla Suonare, diciamo. Eh? Quindi nulla, mettiamoci le cuffie e partiamo. La cosa, la colorazione che scelgo di fare io è la seguente: andiamo a aprire un attimo. <coughs> Scusate, andiamo sul gruppo kick snare. Questo vado a dare con alter boy no con alter boy scusate con sound toys un decapitator per dare un filo di saturazione beh allora ok così non la sentite molto nel casino quindi è importante metterla metterla in solo Beh, sentite come si è gonfiata, no? Si è molto gonfiata. Ehm, cioè, il risultato mi sembra che ci sia. È leggero, io l'ho dato proprio una punta leggera per, per darvi modo di, di sentire. Per darvi modo di sentire. andiamo a lavorare adesso sul, sulle parti singole del, del set della batteria facciamolo subito quindi vado a questo leviamolo sul charlie vado a inserire un smack attack nel senso che mi fa parecchio casino soprattutto sull'apertura del charlie quindi voglio che sia leggermente controllata questa cosa sentiamo ok adesso se andiamo a prendere uno smack attack io qui mi sono già messo un, un preset che mi ero provato prima quindi eh, possiamo tranquillamente farvi vedere cosa ho fatto ha ah, sempre sulla parte del ritornello se lo attiviamo Quando io vado a spegnerlo, sentite che il rilascio, c'è cioè molto più rilascio. Chiaramente, questa cosa, quando abbiamo gli overheads e la room aperta, non l'avvertiamo molto. Ma ho un Charlie molto più controllato. Chiaramente, l'ho anche ammazzato in questo momento. Io ho ammazzato il Charlie, sentite, eh. differenza mi sembra abbastanza netta. Dunque, eh, ora che lo abbiamo ammazzato a dovere questo Charlie, io vado un po' a recuperare sicuramente un po' di frequenze, lo faccio con un classic equalizzatore dove vado a recuperare un po' di frequenze. sentite che brilla di più no ho aperto un po oh, io ho dato un po questa curva che parte intorno ai 4000 Hz. ai 20.000 tendo a scendere e poi l'ho un pochino ammazzato sui 250 Hz, eccetera quindi quelle frequenze alte io sono riuscito un po a recuperarlo con questo sistema ciò che vado a fare adesso è con un Morphoder Morphoder eccolo qua quello che voglio um, provare a fare con il Morphoder è andare a dare una specie di noise ok? quindi recuperiamo un po' di punta ridiamo un po' di fruscia all'iHat vediamo come fare Ok, avete sentito come avete sentito come è cambiato, cioè proprio è netta la differenza, eh. Cioè, l'abbiamo praticamente quasi massacrato. Ma io ho un controllo totale adesso. Perché quando vado a metterla sul ritornello, che immagino che sia il ritornello, io posso andare a decidere quanto casino far sentire perché il Charlie prima mi faceva veramente un gran casino e non è che dobbiamo lavorare solo su una questione di volume perché comunque la, la room sta parlando sta decidendo la room e gli overheads il percorso della batteria quindi se io vado a abbassare il Charlie in quel casino mi cambia poco eh? cioè il casino lo sentirò uguale come faccio quindi a non perdere comunque il Charlie andando a colorare quelle frequenze quindi andiamolo a sentire noterete proprio quanto canta di più il Charlie con il Morphoder spento Ovviamente le correzioni io le vado a fare mentre canta tutta la batteria, quindi gli ho dato un'impostazione all'inizio molto così uh, a orecchio, ora vado a fare le correzioni mentre mi suona la batteria e notate già che ho tutto sotto controllo. cioè io non so se l'avvertite, in cuffia si sente proprio perfetto il cambio di frequenza cioè il casino dando noise l'abbiamo recuperato ma è molto più controllato ok allora volevo farvi vedere adesso una piccola mh, cosa che uh, avevo fatto in precedenza di questo tutorial che vi faccio vedere ma è stata già fatta che è la seguente nel bus della kick io ho applicato una channel strip per andare a recuperare un po' di frequenze perché la kick come suonava non mi piaceva quindi ho inserito una eh, un po' di compressione e ho aggiustato l'equalizzazione come potete vedere ok quindi ve la faccio sentire perché poi dopo in catena abbiamo messo ho aggiunto anche un filo di limiter sempre sulla kick quindi le disattiviamo tutte e due ok mh, ve l'ho fatto sentire non lo avvertirete secondo me molto poi ho messo un limiter leggero ok sentite come è, è più presente no è molto più netta è leggermente più netta eh? l'attacco la stessa cosa l'ho fatta per il rullante Ho oh, adesso poi quello che ho fatto è lavorare sia sul room sia sul, sul, sugli overheads. A entrambi, ehm, no a entrambi. Mm, va bene, allora per un discorso così di logica andiamo sempre sulla channel strip e ho lavorato e ho messo anche qui, ehm, ho rinfrescato con... Cioè nel strip ho, er, ho rinfrescato un po le frequenze del, degli overheads anche qui appunto mi sembra molto netta la cosa in più cosa ho fatto ho allargato la stereofonia gli ho dato molta molta più larghezza a livello stereofonico sentiamo Okay, ovviamente ragazzi queste cose io vi consiglio di ascoltarle in cuffia eh? perché mh, se le ascoltate dal cellulare o dai monitor del computer cioè, difficilmente riuscite a sentire la differenza ma vi posso assicurare che in cuffia l'apertura c'è e come stessa cosa ehm, no stessa cosa cioè stessa cosa sì, l'ho fatta anche per la room ho aperto leggermente la stereofonia della room e poi l'ho saturata con un exciter sentite che è, è leggermente più satura e meno chiara ok perché la chiarezza certi tipi di frequenze non mi interessa averle nella room a me nella room mi interessa avere più saturazione e più casino Più casino ovviamente controllato le frequenze alte me le dà già gli overheads quindi io non sono andato a, a rinfrescare questa parte ma sono andato un po' a distorgere tutta la parte che riguarda dai 3000 Hz in giù ok quindi ve l'ho fatta sentire non c'è bisogno stessa cosa qui ok ora sempre rimanendo nel campo della room ciò che dobbiamo andare a dare è sicuramente un po' di stanza perché comunque abbiamo parecchia presenza quindi io qui l'ho tenuto muto ma vi faccio vedere che ho preso un dream verb della WAD e io ho dato questa equalizzazione dove sono andato a chiudere intorno ai 4000 fino ai 20.000 Hz sono andato molto a abbassare e questo è una cosa la, la diffusione la parte della, diff, della diffusion è una cosa che poi io andrò a controllare in automazione quando avrò la base cioè sulla base io deciderò quanta diffusione dare di questa Parte, ok, quindi andiamola a sentire, ve la faccio sentire proprio insieme alla batteria, che così sentite quanto è netta la differenza dando il Dream Verb sulla Room. Adesso vi faccio vedere come ho fatto. Dunque, andiamo sulla bus Room, lo potete fare se avete Cubase, ma in, in qualsiasi DO lo potete fare. Io sono andato praticamente a prendermela qui, l'ho assegnata alle mandate. E ce l'ho linkato solamente sulla room. Andiamola a sentire. Ok, io adesso questa cosa qui, cioè uh, anche qui in cuffia si sente nettamente quanto apre di più, quanto aiuta questo, questa stanza che gli ho dato. Eh, potremmo andare sul dettaglio a fare delle correzioni ma quello insomma nel caso lo vedete voi come meglio credete il colore lo decidete voi ok questi sono gli aspetti fondamentali che ci serviranno a colorare la batteria nel momento stesso che abbiamo la base e abbiamo tutto l'arrangiamento è un preset di partenza perché possiamo chiaramente andare a dare molta più sostanza la parte che adesso invece mi interessa farvi vedere è la parte dei trigger ok la parte dei trigger ehm, per chi non l'avesse mai usato, ci sono tanti eh, plugin riguardo a questo tipo di trick io adesso mi sono andato a scaricare perché lo volevo andare a fare con addictive uh, trigger ma non ce l'ho e quindi mi sono andato a scaricare la versione free di trigger 2 che vi faccio vedere quindi chiaramente non ho adesso tutto il pacchetto necessario di suoni ma mi basta per farvi vedere come funziona ok quindi la cosa che dobbiamo andare a fare sicuramente è andarlo io l'ho caricato nella boost kick cioè tutti e tre gli elementi compongono la mia kick questi tre che vedete uno, due e 3 sono come avete visto nel tutorial scorso collegati tutti alla bus kick quindi li ho praticamente voglio che il trig mi lavori direttamente sul bus oh, ora se io metto la trig in solo lui non mi suona non mi suona perché non ho assegnato nessun suono quindi cosa si fa si va su browser chiaramente non ho una library di kick, ma c'è solamente quella dimostrativa che va benissimo. Andiamo a sentire, ok? Diciamo che questa mi va benissimo. La carichiamo e ritorniamo su triggering ora io quando vado a schiacciare play lui mi suonerà il trig il modo più giusto per lavorare sul trig è non... cioè volendo possiamo anche completamente come vi ho detto nel tutorial scorso nel tutorial nella seconda parte di questo tutorial possiamo assolutamente sostituire gli elementi chiave che compongono la ritmica questo è a nostro gusto, dipende appunto dal tipo di, di campione, ma in, in questo momento io vi faccio vedere come conservarla più in modo naturale possibile. Andiamo a vedere come faccio. ok uh, vedete che io ho mosso il detail che decide quali sono i colpi che deve andare a prendere se abbiamo delle ghost io non vi consiglio di prenderle dipende da, da, da, dall'entità del ghost perché ora qui non ce n'abbiamo di ghost perché sto lavorando sulla kick, quindi sì però insomma mh, magari sul rullante poi vediamo ma su, sulla kick è molto deciso e netto il colpo quindi non vado a abbassarmi molto il detail capito diciamo che mi attengo su una zona di sicurezza diciamo che intorno al 60% sono su una zona di sicurezza sapendo già che la batteria non è che va eh, la kick non è che mi va si abbassa di intensità poi ok ho messo un po' di gate perché mi dà maggiore controllo quando vado a abbassare il mix la sensibilità mi va benissimo al 50% avete notato che ho alzato leggermente il tune perché gli dava una carica troppo bassa rispetto all'accordatura naturale quindi sono andato a cercarmi l'accordatura più simile alla sua e oh, l'ho alzata un po' di, di volume volendo, possiamo andare a dare per esempio, ho sentito prima che ci abbiamo un, un colpo fantasma senza tanto attacco. Ah, una cosa importante che io vado a fare di solito è lavorare sull'attacco e sul dynamic. Vediamo. Sentite com'è più compatta, mettendo un po' di, di compressione, no? Me la appiccica proprio alla kick reale, si è quasi sposata perfettamente. Ora io mi vado a prendere anche una Ghost che metto su questo canale. E ovviamente questa mi può risultare utile, per esempio, quando voglio andare a caricare di più magari la batteria rimane in solo e lì i doppi di, di di questa ssdr ma è solo a scopo dimostrativo ragazzi non è detto che poi farò così è solo per farvi vedere come mixare entrambe le kick assieme Ok, quindi sentite la differenza che ha preso la batteria? Beh, mi sembra, um, insomma, che sia parecchio diverso. Stessa cosa lo andiamo a fare per lo snare. Io qui ce l'avevo già fatto, vi faccio sentire lo snare come l'avevo fatto. Mi sembra proprio che abbiamo fatto un bel lavoro. Beh, andiamola a sentire tutta insieme a questo punto. beh mi sembra che mh, abbia preso un bel corpo uh, ovviamente siamo a uno step del 60-70% per arrivare veramente al punto diciamo più alto e alla perfezione ma va fatto con la base che come vi ho detto nel precedente tutorial non vi posso far sentire ok ragazzi diciamo che la possiamo chiudere qui anche perché anche perché se avete visto il tutorial che riguarda il trick come mixare una batteria rock l'ho fatto con la di drum ma il principio vale anche per quella vera quindi eh, come lavorare con la room quando entra il ritornello gli elementi singoli dei tamburi come vanno trattati proprio in quel momento che cresce il reverbero come lavorarlo sul rullante ed eventualmente sullo stesso principio lo applichiamo anche per i tom eh? bisogna un po cercare di portare quell'idea che abbiamo fatto sul rullante anche magari per quella che è la canzone magari stiamo facendo una canzone dove il battente picchia sul timpano possiamo applicare lo stesso principio bene ragazzi questo è tutto ci rivediamo al prossimo tutorial ciao